Emily Ratajkowski alla mostra di Irving Penn, il suo sex appeal è unico. Emily Ratajkowski si è mostrata negli ultimi giorni come una vera regina, durante la settimana della moda di Parigi. L'evento che chiude il ciclo internazionale di appuntamenti del mondo fashion, ha richiamato nella capitale francese numerose top modelle e celebrità che hanno mostrato il loro stile unico e la loro sensualità. Prima tra tutte, la modella che più fa parlare di sé per il suo attivismo. In occasione della visita alla mostra di Irving Penn, un celebre fotografo americano, Lara Ratajkowski ha sfoggiato un abito bianco con un'ampia scollatura sul décolleté, il suo sex appeal era unico. Emily Ratajkowski è una scollatura da capogiro. Emily Ratajkowski non ha paura di mostrare il suo corpo in pubblico e lo ha dimostrato in diverse occasioni. Lo ha confermato pochi giorni fa quando ha condiviso su Instagram lo scatto che la ritraeva in visita alla mostra di Irving Penn, durante la sua permanenza a Parigi. La top model indossava un abito bianco simile a una camicia oversized, con un ampio scollo sul seno, che lasciava intravedere le curve. L'abito fungeva anche da gomma coprendole le gambe, ma mostrando anche in questo caso, la tonicità del suo corpo. La top model ha accompagnato l'outfit con un airstile elegante e sofisticato, i capelli erano raccolti dietro la nuca in modo ordinato, lasciando cadere solo due ciuffi davanti, insieme ai pendenti che portava alle orecchie. La foto ha conquistato il web e in poco tempo ha raggiunto più di 400.000 like e oltre 1.300 commenti di apprezzamento da parte dei fan che hanno esaltato la sua bellezza e il suo sex appeal unico. La bellissima Emily ormai non è solo una delle modelle più affermate del momento, ma anche una trend setter e bef influencer di fama mondiale. Impossibile resistere al suo fascino social. Eleganza pre-apporterà a Parigi. La top model negli ultimi giorni ha mostrato un'eleganza senza precedenti. Merito della sua partecipazione alla settimana della moda parigina, che ha richiamato numerose modelle di successo da tutto il mondo, per solcare le passerelle della capitale francese. Il profilo Instagram di Emily Ratajkowski nell'ultimo periodo è diventato un vero e proprio diario digitale di stile. Si parte con l'abito bianco sfoggiato al Musée Rodin, si prosegue con un elegante e raffinato taglier nero di Jacquemus, per arrivare a un outfit in pieno stile francese con una camicia bianca chiusa con due nastrini, un paio di jeans e gli stivali rossi lunghi fino al ginocchio. Dopo questi look, Lara Taikoski ha indossato un abito bianco con stampe azzurre floreali e diverse frange cadenti che arricchivano l'outfit, per arrivare in seguito all'abito color oro aderente che ha conquistato il pubblico per la sua sensualità e infine la camicia super hot che ha sfoggiato in occasione della visita alla mostra di Irving Penn. Ora che la Parigi Fashion Week è terminata, la top model dovrà trovare altre occasioni per sfoggiare i suoi outfit sensazionali, ma il pubblico è certo che il suo profilo Instagram riserverà ancora molte sorprese.